sono sporchi Esatto. attenzione, quello lì ha fatto un disastro Diego Are you working? What kind of work do you do? What That's all my eyes can see, victory is mine, yeah surprisingly I've been laying, waiting for your next mistake I put it work and watch my status Stiamo partendo per l'Uruguay Lui la madonna, he's rotto Che occhio, Vincian Here Europa non è proprio comoda per niente, questo è lo spazio Dicevano che faceva caldo a Madrid Un cavolo ci credevamo ma è stato veramente qua Siamo appena arrivati, adesso facciamo subito una bella intervista Con Alve e Davide Siamo alla seconda intervista Ci hanno detto di dire ta ad ogni domanda Vuol dire ta? Ok Va bene, esatto, perfetto, Basta finito. dire così qua e siamo freschi. <ride> Microfono in mano, <ride> facciamo tutto noi. Tipo, Altra Davut. intervista. Facciamo interviste intanto. Ormai abbiamo Davide. Sono madrelingua, io spagnolo. No, so, so, so, Sono sì, so, so, tutto. Siamo io, adesso siamo in radio. Alvaro <ride> Alfa <ride> <ride> <ride> e sei. Il manager degli X riders è Davide Rossi e Torquato testa 2 l'ingrediente più importante perché sì. Abbiamo appena fatto la settima intervista Una E abbiamo finito vediamo il paesaggio esterno Non siamo più a fare delle interviste E manca Ciao. solo una Volevo un'intervista Sì Come ti sembra qua in Uruguay? Ta, ta. abbiamo capito tutto Dove andiamo? E comunque è l'unica parola che abbiamo imparato oggi è ta che vuol dire sì, I boh. sì ma... Però l'abbiamo usata in tutte le interviste non so se si vede nel video, ma l'acqua non è.. linda. Non è molto linda. La tizia qua ci ha detto che. Gli abbiamo chiesto se era sporca e effettivamente è proprio perché è sporca l'acqua. Però dice che si può fare il bagno perché non ti contamina. Ma è sporca ma non è.. è solo sporca insomma. <ride> esatto, esatto. Non è contaminato, ma anche vuor. Esatto. No, Siamo a andare, Monte selfie, video. Il monte dove fanno i video. Se vai di più. Ultima intervista Action. Davide Rossi, prima vez, Punta dell'este! Hola a tutti, io sono Davide Rossi e vi spero a Punta dell'Est. Questo. Testa al volante, Ciao, prima vez. Io Locos, è ehm, la prima vez per me in Uruguay. Eh, Sarà un spettacolo fantastico. So, vi stiamo sperando in X-Riders, punta dell'Est. No. Abbiamo appena montato le bici. Qua sono tutte le moto, stanno montando. La stai spaccando? Ah. Due martellate è pronta? è risolto Ecco detto che la prova adesso io no, volevo evitare allora, di, di usare il capo del cantino spiegateci le differenze tra la moto verde e la moto arancione la differenza? è il colore quello è quattro tempi è per andare visto quando vai a battere il Gran Turco e il John Deere ecco quello è uguale questo è un po' da gente dai vaffanculo questo è un po' da gente sì, che insomma, che capito? Sì, eh, vedi va, martellate come ci fosse il domani tra cinque minuti è pronto? no insomma facciamo al centro de convenciones dove faremo lo show stanno ancora montando tutto ah, stanno saldando rampe ah, siamo seduti sulle tribune questo è il posto migliore ah no c'è una colonna davanti non vedo niente eh? come, ti chiami? come ti chiami? Matteo Matteo Matteo 180 show us 180 io Bar spin? Bar spin? Bar spin? Oh! Bello, bello, bello. Tutti bravi. Tranta. Dove, dove stiamo andando? Alla barra. Alla barra. Alla barra. Barra di cioccolato. Possiamo fare le foto. Anzi video. Il modello. Pronto alla battaglia. No, oh, bravo! No, mi <ride> è la mia... E Allora adesso vi svelerò un segreto dei supermercati uruguayani. Sono normalissimi. Forse gli uruguayani sono talmente poveri che non hanno il proprio simbolo di moneta. Quindi, questo coso costa 109 dollari. Grazie, non ci vede tanto bene. Siamo nel casino, stiamo andando a mangiare i soldi. Poi c'è il buffetto. altro pezzo di buffetto. Wow. Ah, questo è il nostro appartamento il nostro crib c'è il mare stiamo andando in spiaggia ci siamo vediamo se l'acqua qua è più pulita bello bello bravi tutti ma l'acqua non è molto pulita Sarà anche perché al fondale è mosso eh Però, però C'è il pezzo e spada Abbiamo deciso di abbandonare gli altri Stiamo andando a vedere la mano una gigante Gli altri hanno deciso di fare il bagnetto nella salmonella Lì in mezzo c'è C'è una persona, c'è Superman Siamo arrivati all'editone Ci siamo Qui hanno sotterrato un gigante Batti 5 Attenzione, no, posto, povero gigante sotterrato, riposo in pace, amico, più vale le mie di dita, qua si vede, vedete questo omino in mezzo, quello lì, Iron Man o un Transformer, andiamo a scoprirlo, abbiamo visto bene, in alto su là c'è un Transformer, ok andiamo su, alla vista, siamo nell'ascensore della morte, al che piano? 22esimo, 22esimo piano. No, altro. Ah c'è il mare di qua. E di là. E il mare di. Ah no, qui c'è lo specchio. Eh <ride> <ride> uh, ma va che bello. Di qua è più pulito. Io ho pulito come spazio. Qui. Eccoli i supereroi. Vedete tutto. Guarda i supereroi. Super Guardali lì. Eccoli, vedi che li avevamo visti giusti. No, c'è un la... campanone. Si sì, ma si può andare. Sono nel bar, Uccio, che paura Ha <ride> fatto, fatto il disastro Diego Ha fatto per il, il disastro per... sì, sta girando. che c'è il ristorante qua Figo sto posto Cioè prende questo che gira Siamo su un anello che gira lentamente E si vede la spiaggia di qua E La spiaggia di là A cavola, Da bravi italiani Abbiamo ordinato due cotolette alla milanese in Uruguay giganti però ha detto la tizia dubitavamo di quello che ci ha detto la cameriera però in realtà c'aveva ragione perché allora questa queste metà ma non è finita perché ce n'è un'altra da dividere in due. non ce la faremo mai allora non c'è la nostra rampa quindi non possiamo provare però ho montato il salto a BMX che è questo Cioè, questo è l'atterraggio che è strettissimo adesso è largo 2 metri e mezzo e quello che gli ha dato le misure per farlo in teoria aveva detto 1,70 Cioè non so su che salto è abituato a saltare lui Il kick è il kick più secco della terra, è un quarter E niente, così Tutto pronto qua Una Andiamo a testare il tracciato. il tracciato Provate anche il nostro salto da BMX la... no. Che è super secco No, non me la sento <ride> Ho acceso la motoretta So, finché to a terra lì, va bene. Quando ti atterri terra fuori, sì, lanci la mano ma dove Va bene. Bene, siamo la conferenza stampa stamattina. chi butta l'est.